Ciao a tutti, in questo video parlerò di, di questo argomento, come vedete qua scritto, cioè della divisione di linee attraverso dei punti, utilizzando Spatialite. Light. In questo articolo ho descritto qual è il problema, quali sono le fasi logiche da seguire e poi qua vi sono 5 step da seguire, una dopo l'altra, per ottenere il risultato cercato. Naturalmente in questo articolo ho utilizzato Spatialite GUI e ho messo anche qua un dataset ora aggiungerò anche quest'altro che, sto, che, sto, che utilizzerò per questo video. Bene, in questo video però farò, utilizzerò come strumento il DB Manager di QGIS quindi rimarrò sempre nell'ambito di QGIS. Ecco qua QGIS 3 il DB è questo qua vedete qua, di B-Split, quindi ho già disegnato una linea e dei punti. Questa è un'unica linea, possiamo vederla la tabella attributi, è un'unica linea, se la seleziono, come vedete, è sempre un'unica linea, e questi sono 2, 4, 6 punti. Ora, vediamo di dividere questa linea in corrispondenza di questi punti. Allora, il primo processo che ho scritto in questo articolo è quello di inserire dei punti attaccati ai segmenti di linea. Quindi cosa faccio? Copio questa... Vado su, vado su DB Manager qua, Spatial Light, vado a prendere lo stesso db che è questo, ecco qua, line point, ecco, vado su questo qua finisce SQL e qua incollo, però eh, su db manager eh, due, diciamo così, due SQL statement non vengono eseguite, quindi la seconda per adesso la commento. Bene, il posto di civici devo mettere point il posto di strade devo mettere line line e qua aggiungo solamente un as id e quindi avvio, eseguo quindi c'è stata fatta vado qua, aggiorno vedete, è qua uh, point eccola qua per darlo per dargli la geometria bisogna recuperarla e quindi dobbiamo eseguire la, se la seconda stringa, che è questa qua. Quindi qua però il sistema, come vedete qua, è 23.032 23.032 esegui. Uno, perfetto, ha fatto. Se qua e aggiorniamo Vedete, funziona perfettamente. Se io questa qua l'aggiungo, tasto destro, aggiungi. Vedete qua, vedete questo punto da qua, lo ha messo, l'ho attaccato qua. Bene, ora le fasi successive le faccio in rapida sequenza per cercare di accorciare il più possibile il video. eccoci qua, quindi ho, ho determinato l'ultima tabella che è quella che non interessa, ora la aggiungo alla mappa, ritorniamo qua Linea split dump, quindi questo non mi interessa, non mi interessa più questo non mi interessa più, anzi i point le lascio vedete, ora se vado a selezionarle, vedete è spezzato qua, spezzato qua, spezzato qua come vedete, oh ho spezzato la linea secondo dei punti, anche se non sono perfettamente vicini. Vediamo il perché mm, ho scritto che il, mm, il risultato è topologicamente corretto. Se andiamo a vedere se abbiamo il validatore topologico, lo configuriamo layer questo qua è il dump la, la verifica da effettuare è quello sui nodi sospesi cosa significa nodi sospesi andiamo a vedere se realmente questi punti che ho spezzati sono perfettamente snappati questo punto qua con, con il successivo perché spesso in altre con altre procedure quando si spezza i di, cioè l'inizio di, di, cioè i vertici di questi due segmenti non coincidono e quindi dà un errore topologico, quindi i cosiddetti famosi eh, vertici sospesi. Quindi se avvio, vedete, gli unici due vertici sospesi sono questi. Bene, se il video vi è piaciuto, oh, mettete un like, iscrivetevi, perché come dico sempre, più siamo e meglio è. Ciao e alla prossima!